E buongiorno mondo, sono le sei e mezza, ho già svuotato tutta la tenda, sto cominciando a smontarla Sono inciampato in un picchetto e l'ho spezzato in due, quindi adesso ne ho uno in meno In questa tenda erano messi contati, quindi dovrò recuperarne uno Se voglio picchettarla tutta come si deve e quando serve E, e niente, finisco di smontare in fretta perché come vi dicevo ieri, là dietro c'è una strada e devo farmi vedere il meno possibile faccio un minimo di colazione, un tè, dei biscotti e poi si parte a pedalare oggi voglio fare un bel po' di chilometri e, e niente, si pedala buona giornata a tutti tenda smontata, la bici è quasi pronta sto solo aspettando che asciughi un po' il sottotelo della tenda visto che già la copertura l'ho ritirata come al solito umida e bagnata perché il sole è molto lontano sono completamente in ombra come è giusto che sia e quindi non asciuga la prenderò da qualche parte a mezzogiorno quando farò la pausa come al solito ma ne approfitto mentre mangio il mio cookie per spiegarvi la questione della separazione con mio fratello lui ha avuto come sapete una rottura alla bicicletta che lo vedrà fermo per uno o due giorni appunto per ripararla dal ciclo meccanico e molti di voi mi hanno detto ma perché non sei rimasto con lui comunque a fargli compagnia state viaggiando assieme per qualche giorno mentre lui ripara la bici io proseguo faccio foto e video e poi ci rincontreremo poco più avanti e continueremo questo viaggio assieme e niente volevo solo chiarirvi questa cosa che non è per egoismo non è che ok io me ne vado e prendo vado via ma ci rivedremo più tardi ciao ragazzi 7.41 sto già spingendo sui pedali sto partendo, anzi sono partito già da 5 minuti oggi sarà una giornata tutta di salite e discese repentine ma non troppo ripide, credo almeno dalla traccia penso e spero di fare un centinaio di chilometri per portarmi avanti e quindi game on ragazzi dicevo si sale, si sale anche oggi salite tra il 5% e l'8% e quindi facciamo la gambetta in queste strade in salita senza ciclabile ho davvero paura perché solo una macchina su tre Rispetto alla distanza di sicurezza Di un metro e mezzo Gli altri mi stanno facendo Tutti un pelo assurdo E davvero mi sto Preoccupando Spero che migliorino le strade Uffa Guardate questo ad esempio cazzo passato a 60 cm e non rallentano nemmeno eh mannaggia loro per fortuna ho finalmente trovato una fontanella anzi un pozzo dove ricaricare le borracce le ho ricaricate tutte e quattro perché ero rimasto praticamente a secco avevo ancora un bicchiere mal contato quindi adesso si riparte belli carichi pesanti ma almeno con l'acqua visto che sta già facendo caldo a dopo ragazzi sono completamente marcio guardate qua che stato per fare queste salite continue. Eh. Hai voluto la bicicletta, pedala anche in salita. Dai Giappino, dai Giappino pedala. E comunque grazie eh meno male che ho scelto ciclismo da strada alla faccia sì mi sto per lamentare di nuovo siamo? Al 15% ah. Ah. vado oggi non arrivo più volevo arrivare al lago per pranzo ma mi sa che arrivo un po più tardi eh. è una dura vita quella del ciclo viaggiatore Dopo tutta quella campagna, quelle salite faticosissime, finalmente sono arrivato al lago Valencisco. È l'una, ho fatto più o meno 47 km ed è ora veramente di rilassarsi un attimino. Adesso vado magari anche a toccare l'acqua con me. Mi preparo un panino, ho trovato un chiuschetto chiuso dove mi potrò sedere e poi mi stravacco un po' qua in questo bel pratino e... Eventualmente vado a prendermi anche un gelato come dolce al chioschetto là dietro. Quindi, ragazzi, buon riposo a tutti! L'acqua non è neanche così fredda, quasi da farci il bagno. Ci penso. Mi sto facendo il panino col formaggio che ho comprato al supermercato Ovviamente ho comprato quello affettato economico Ma guardate una cosa Ogni fetta di formaggio ha un foglio di carta per sfilarla Guardate qua Cioè posso mettermi tutte queste fette di carta Potevo mettermi una fetta di formaggio in più? Eh? Dico io ripartendo dal lago ho fatto solo una breve sosta alla Lidl ho comprato due cavolate, un po' d'uva e del pane per stasera e sono ripartito ovviamente in salita sta venendo un po' nuvolo speriamo che regga che non piova, che mi faccia fare la mia strada vorrei fare ancora 40 km e poi cercherò un posto tenda se dovesse messe se dovesse mettersi male mi tocca cercare un posto prima ma intanto pedalo a dopo ragazzi ho fatto una settantina di chilometri mi aspetta ancora un'ultima salita che vorrei fare togliermela oggi però guardate già là in fondo che panoramiche ci sono il cielo non promette niente di buono ma noi speriamo, siamo speranzosi quindi vado avanti ancora 10-15 km e basta Guardate un po' quei filari dietro il grano turco, là, è tutta coltivazione di luppolo, un giorno tutto questo sarà birra. Ok ragazzi, penso che per oggi possa bastare Ho fatto 80 km con 1200 metri di dislivello Quindi sono un po' bollito Ho trovato un posto per bivaccare non tanto bello In più rumoroso perché là sopra passa il ponte dell'autostrada Dal quale comunque non mi vedono di certo Il posto è brutto perché è un cantiere abbandonato Di una casa in costruzione Penso che la tenda la monterò in questa zona qua C'è anche l'inolium sotto quindi Magari sarò anche un po' più protetto dall'umidità Ho una peretta da un lato E' è brutto Sì, è brutto Ma questo c'è E preferisco non andare oltre E rischiare di non trovare molto Visto che sono già le 6 E, e voglio fermarmi Riposarmi Tra poco mangio qualcosina Monto la tenda E buonanotte a tutti A domani ragazzi